No, Rito, no, non si sì, tocca Abbiamo bisogno della città di Napoli Nella città di ospedali Negli ospedali dell'emergenza e dell'urgenza Quindi questa è una carità enorme E un attento Tornare in di primo con la responsabilità di saperci le vite senza mezzi e quando dico senza mezzi non mi aperti e di svolgere i loro morti e perché Si va, ma allora si esce dagli ospedali dell'emergenza non non si tocca, lo difenderemo. No la, la lotta! cittadini abitanti, scendete giù Sì, la rete dell'emergenza ristrutturato per la rete dell'emergenza è livello che ci spetterete perché la rete che... Quindi... Qui è che vive a cui ne privato il diritto alla salute non ci fermeremo dopo ora andremo anche a San Paolo chiediamo ai cittadini napoletani viva nostra salute la salute di ogni notto, una vera, vero, adesso ci vanno di portare guerra, ma noi ce la viviamo con i napoletani. Nicola Di Frenna, coordinatore del Comitato Pro Loreto. Stamattina siamo qui in Via Marina, c'è stato un flash mob di partenza del Comitato Pro Loreto, siamo con Nicola Di Frenna, organizzatore dell'evento, l'evento che sta prendendo una piega un po' diversa da quella che era la sua natura. Sì, è vero, stamattina doveva essere un flash mob, ma però qualche scalmanata si sta ovviamente manifestando eh, quelli che non erano i programmi della manifestazione. Detto questo noi protestiamo per il Loreto Mare, per la sanità eh, napoletana cittadina che viene trascurata da questa regione campania, non è possibile che abbiamo solo i cardarelli che è sopraffollato e l'ospedale del mare che funziona al 30%. Nel centro della città di Napoli ci sono 400.000 cittadini napoletani che hanno bisogno degnamente di un'assistenza e la regione Campania e lo Stato centrale si deve interessare a questa problematica. I cittadini napoletani non sono di serie B, questa è una cosa molto importante.